Pronta! ragazzi E bentornati al Gormiti, Gormiti Show! Show! Nella scorsa puntata abbiamo presentato i personaggi da 8 cm. Eh, sì. Allora, ricordiamoli: Idros, sì. Tifon e Avok Crobok palladium e saburo e saburo e se vi siete persi la scorsa puntata fate un rewind e andate a vederla e mi raccomando da adesso in poi non dovete perdere neanche un minuto perché racconteremo sempre un sacco di novità e a proposito di novità andiamo a conoscere i gormiti da 8 cm che ci mancano andiamo andiamo dai ah eccoli qui Giada adesso vi presentiamo la seconda parte degli 8 cm sì. abbiamo Zephyr, Koga, Thorak e Achilos che noi già conosciamo Sì. e poi abbiamo Rhodium del popolo dei Solark e Irgur del popolo dell'Eclipsion okay? che sono delle new entry esatto ma guardiamo un po' come l'energia alfa ha cambiato i nostri amici ma sono diventati davvero bellissimi Giada facciamo un unboxing forza Oh, brava guarda Giada! Guarda che belli che sono! Wow, non vedo l'ora, allora, vediamo un po', guarda! Eh, a me questo effetto traslucido... È troppo bello questo effetto, anche a me piace tantissimo! Sì, perché guarda, sembra proprio di ghiaccio, è bellissimo! Sembra ghiaccio vero! Sì? Guarda invece Koga, com'è? Mamma Ha cambiato com... colore di capelli! È vero! <ride> Se le fatti come te? Ah no, tu non no, ce li di Non ce li ha di quel colore! No. Ma hai visto che bello? Sembra la mamma mia, È questa. vero! Scotta, scotta, scotta, scotta! <ride> Ma è invece lui ecco, ecco, ha davvero paura! Soffermiamoci su loro due, Giada, che devo raccontare un po' di cosine! Rodium è un gigante buono, un enorme ed inarrestabile guerriero che ama la natura sopra ogni cosa. Da molti anni medita sull'ordine e sull'equilibrio, vivendo finalmente in pace dopo il suo lunghissimo passato da guerriero. I suoi attacchi sono colpo solare e sguardo folgorante. Tra i caotici Eclipseon, Irgur è il più pazzo di tutti, un folle guerriero che si diverte a giocare con i propri nemici come un gatto con il topo. Il suo corpo è in realtà un costrutto artificiale, un'armatura creata dall'energia del caos, che nasconde il vero Irgur. Una folle testa rimbalzante. Può comandare il corpo a distanza, scatenando una pioggia di sfere esplosive sui suoi nemici, mentre li osserva da lontano e ride come un pazzo. I suoi attacchi sono Kaboom e Ultra Chaos. Certo che Giada, sono davvero fortissimi! Sì, hai proprio ragione. E poi devo confessarti una cosa. Che cosa? E Urguro un po' è inquietante. Eh, allora, è simpatico, eh, è simpatico. Sì, perché sorridi almeno. Però è un pochino inquietante perché si stacca la pesta, sì, poi la lancia po contro triste. gli avversari. Hai ragione. Lasciamola qua. Ma lo sai Gianni? Che mi è venuta voglia di combattere. Ah, Ti vai a fare una sfida? Sì, lo sai che non posso dire di no alle sfide. Perfetto, allora andiamo. Vai. Devo dire che mi sento potentissimo con questa energia alfa, io, eh. Anche io mi sento potentissima, quindi vedrai che vincerò. Dove, Lo sento. Ma dove? Ma dove? Allora, andiamo avanti. Io p scelgo questa. Ah, ok. Dove la apro di già. Io prendo questa. Allora. Andiamo mm. un po'. Oh. Ecco, ecco. Guarda che ho trovato. Oh, quello che fa venire prima. Sì, proprio quello <ride> che mi incuria. Va bene, va bene, va bene. Prendo anche la sua card, così allora, ve lo presento. Io ho trovato Avoc. Io ho trovato Irgur. Ho Ti lancio una testa. No. Allora... Però sorride, però sorride. la card che numero hai trovato? Io ho trovato il numero 7. 7 7 Anche 7 tu. è forte, Irgur. È forte, è forte, forte. Mm, Sotto piede. il piede, io ho trovato il numero 4. Eh, un po' me l'aspettavo, eh, perché è un cattivello. Io ho trovato il numero 1. Quindi, sì. ho vinto io! E... Hai visto che mi sentivo forte guarda, per un motivo? Guarda, di solito dico no, ho perso. Sono contento che ha perso un cattivo, te lo meriti, Irgur, <ride> te lo meriti! Sì, sì, sì, bravo io. <ride> Ma Gianni, se stavo pensando ad una cosa. Sì. Il giallo, come il nuovo logo dei Gormiti, sì. è un colore che si abbina perfettamente alla natura. Il giallo. Sì. Ma perché? Ma che senso ha? Eh, perché in che stagione stiamo per entrare adesso? È la primavera. Ah no, aspetta, La primavera! È ancora lontana. Eh sì! Ehm, L'autunno! L'autunno, esatto! Ah. E in autunno di che colore sono le foglie? Cioè, il giallo predomina praticamente è vero, questa stagione. È vero, cadono le foglie e diventano gialle. È vero. <ride> Guarda un po'. Lo sai perché in autunno le foglie di molti alberi diventano gialle? In autunno la temperatura diminuisce, come anche l'ora di luce. Questo fa sì che le foglie producano sempre meno clorofilla. A questo punto i pigmenti di carotene riescono ad affiorare, colorando le foglie di sfumature gialle e arancioni. Hai visto? Anche la natura vira il giallo, proprio come la stagione dei dormiti. È Vero, quindi bambini mandateci le vostre foto in una natura gialla. A proposito di foto... È arrivato un momento speciale. Ora è arrivato il momento della Bacheca, Bacheca Gormitica. Gormitica! E sì, Johnny, è arrivato il momento di mostrare le foto e i disegni che ci sono arrivati. Giusto. Oggi ce le inviate a Matilde, ci ha okay. mandato questo disegno e la foto delle sue creazioni. Suoi capolavori. Sì, la grazie davvero lei Vai. e ci ha scritto questa eredica. Sentiamo. Buongiorno ragazzi, avete trascorso bene le vacanze? Sì. Oggi vi ho mandato un bel disegno di Trek e Siran Eccoli. e le faccine dei Lord inventate da me. Eccoli qui. In cui ho aggiunto anche Lord Sol e Lord Eclos. Davvero? Sono davvero contenta della nuova stagione dei Gormitica e del successo che sta avendo insieme al Gormiti Show. Speriamo di incontrarci il più presto possibile. Eh, speriamo, speriamo, di, speriamo Speriamo di incontrarci. E eh, Brava, bravissima. Mi piace, mi piace davvero tantissimo questo disegno. Brava, sì, brava, brava. Il fatto sfumature è davvero bello. È proprio, proprio nel dettaglio. Sembrano bravo. veri. E questi potrebbero essere oh, dentro di quadretti, potrebbe appenderli, no? Eh vero? sì, sì, sì, è vero. Facci sapere per cosa li hai creati, ecco. Eh? Ok. Giada, cosa dobbiamo fare adesso? È finita la puntata? Eh sì, però prima ricordiamo ai nostri amici che se vogliono mandarci dei disegni, delle Bestia. foto, anche delle dediche, dovete inviarle a gormitishow.gormiti.com e noi le mostriamo. Le esatto, le già... esatto, esatto. Ora è arrivato il momento di salutarvi. Eh cosa sì. devono fare i nostri amici? Continuare a seguirci sui nostri social Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi! Ma like. Tantissimi. Ma tantissimi, eh! Un saluto da Gianni! E Giada, ciao!